Allora, questa settimana ci occupiamo eh, dell'argomento che avevo già rapidamente accennato già alla fine della settimana scorsa, cioè la progettazione e la realizzazione di funzioni all'interno dei nostri programmi. Che cosa sia una funzione, in qualche modo già lo sappiamo, nel senso che fin dalla prima lezione abbiamo iniziato a utilizzare alcune funzioni so, la print per dirne una, l'abbiamo usata moltissimo. Ma poi ci sono le funzioni matematiche, le radici quadrate, il valore assoluto, l'arrotondamento, la funzione input. Sono tutte funzioni che noi utilizziamo, abbiamo utilizzato, e le riconosciamo perché chiaramente hanno un nome con cui sono definite e una serie di parametri. Magari alcune funzioni non hanno bisogno di alcun parametro, altre hanno bisogno di un parametro, come la input che richiede una stringa, altre o la, il valore assoluto che richiede il numero di cui vuoi calcolare il valore assoluto, altre richiedono un numero maggiore di parametri. E normalmente una funzione restituisce un valore, un risultato. Un risultato che poi molto spesso userò dentro un'espressione più complicata oppure lo memorizzo dentro una variabile. Okay? Quindi la funzione costruisce un valore che poi può essere usato nel contesto in cui la funzione viene utilizzata. Finora ci siamo sempre messi, quindi, eh, dal punto di vista di chi in, invoca le funzioni: no? invocare, cioè richiamare, utilizzare una funzione. Io a un certo punto nel mio programma ho bisogno del lavoro che fa quella funzione. Quindi, in quella linea del programma, chiamo la funzione stessa. Chiamare la funzione non è altro che scrivere il nome della funzione con tra parentesi tonda gli eventuali parametri. La funzione viene eseguita con questi parametri e restituisce un valore che posso utilizzare. Eh, in pratica è come se ci fossero due programmi, due parti di programma. Una è il mio programma che fa delle cose. A un certo punto il mio programma ha bisogno di un aiuto da una parte di programma che non ho scritto io ma che è incasellata all'interno di, di un costrutto che chiamiamo funzione, che serve apposta per definire delle porzioni di programma che possono essere usate o riusate uno o più volte anche da persone diverse, anche da persone diverse rispetto a chi le ha scritto queste funzioni. Quindi, quando noi facciamo, usiamo, usiamo questa istruzione, noi abbiamo calcolato questo numero, 6,82, abbiamo calcolato questo numero. E poi diciamo: dobbiamo fare un arrotondamento e deleghiamo questa operazione a del codice che non abbiamo scritto noi. In questo caso, nel caso della round, il codice della, della libreria della standard di Python. Quindi è stato scritto da chi ha fatto Python. E poi eh, questa funzione che fa effettivamente, sa, sa effettivamente come procedere per fare questo arrotondamento, poi restituisce un valore al chiamante che sono io questo è il mio programma Siamo così sulla prima colonna, sulla seconda colonna ci sono istruzioni aggiuntive che vengono eseguite nel contesto del mio programma ma non ho scritto io okay? finora lo sappiamo fare questa operazione usando funzioni già definite a livello delle varie librerie eh, impareremo a, ehm, a costruire anche le nostre mm? queste funzioni oltre a restituire un valore, diciamo, ricevono dei, dei valori, dei parametri, che, noi, eh, che tecnicamente si chiamano argomenti. Mm? Gli argomenti di una funzione sono i valori che specifico nel momento in cui chiamo la funzione. La stessa funzione può essere chiamata più volte e ogni volta con degli argomenti diversi. Mm? È il valore corrente. Um, vabbè qui lasciamo perdere le, le, le analogie banali la considerazione chiave è che chi usa la funzione non ha bisogno di conoscere come è stata realizzata come è stata implementata ma semplicemente sa qual è lo scopo di quella funzione arrotondare un numero ecco questo stesso ragionamento lo possiamo fare quando noi costruiremo le nostre funzioni una porzione di programma che fa una certa cosa ben definita, facile da spiegare, facile da definire, e che però a chi la utilizza non interessa tanto sapere come è stata realizzata al suo interno. O, oh, per carità, magari chi la utilizza sono sempre io, perché fa sempre parte del mio programma. Però ci siamo già accorti che in parti diverse del programma la nostra attenzione, il nostro ragionamento si va a focalizzare su aspetti diversi dell'algoritmo. E allora fa comodo dire, va bene, adesso io mi concentro su fare una certa cosa, che ne so, controllare l'input, lo faccio dentro una funzione e poi quando io stesso userò quella funzione, non mi preoccupo più di che cosa fa lì dentro. So solo qual è il suo effetto, il suo risultato, e che è quello di fornirmi ad esempio un input controllato e validato. No? E quindi mi permetto appunto di fare questo gioco delle due parti, in cui in un momento mi occupo di una certa cosa e in un altro momento questa funzione la vedo come una scatola nera che fa delle cose e non spreco energie mentali per ricordarmi, per concentrarmi sui singoli passaggi di ciò che avviene all'interno della funzione. Quindi, se vogliamo usare questo nuovo costrutto delle funzioni in modo utile, eh, ci conviene provare a pensarlo così, no? separando ehm, i due aspetti di chi la progetta la funzione e chi la utilizza. Allora, io qua, in questa, in questa slide, ho semplicemente provato a riassumere con dei colori diversi eh, le varie funzioni eh, che sono presenti nella libreria standard, quelle predefinite, quelle al di fuori di tutti i moduli, eh, ho provato a scrivere in rosso quelle che abbiamo già usato, eh, in verde quelle che possono essere utili e in, in giallo quelle che sicuramente incontreremo nelle prossime settimane, questo solo per quanto riguarda le funzioni predefinite, che non hanno, che scopriamo oggi, non hanno nulla di speciale, nel senso che noi queste semplicemente sono già presenti nella libreria standard ma noi oggi impariamo a costruire delle altre, quindi in qualche modo impariamo ad espandere quello che è il vocabolario no? delle funzioni eh, di Python. Poi ovviamente al di là delle funzioni standard ci sono tutte quelle all'interno dei moduli, delle centinaia di moduli, sia quelle che fanno parte della libreria standard sia quelle che fanno parte del, dell'ecosistema di Python più in generale. Eh, di cui avevamo visto il catalogo delle funzioni ma veniamo a noi eh, esempio banale io voglio costruire una funzione che calcola in questo caso una cosa semplicissima il volume di un cubo perché magari mi serve no? nel mio programma adesso il volume di un cubo è una formuletta di due caratteri no? però mm, con la fantasia pensiamo che sia qualcosa di più complicato allora, già ho definita qua, una funzione che calcola il volume di un cubo. Sto già dicendo a che cosa serve questa funzione. Non sto dicendo che cosa fa o come funziona o quali operazioni. Sto dicendo le caratteristiche del risultato che ottengo quando chiamo questa funzione. E per ottenere questo risultato, ovviamente, dovrò chiedermi dovrò dare un nome a questa funzione e dovrò chiedermi quali e quanti argomenti di quali e quanti argomenti necessita una tale funzione per poter lavorare. Allora, se devo calcolare il volume di un cubo mi serve ad esempio il lato. Qualcuno potrebbe dirmi ma sì, però io invece ho la diagonale e vabbè allora sarebbe un'altra funzione che calcola il volume del cubo a partire dalla diagonale poi dividi per radice e 3 e trovi il lato forse eh, però facciamo il caso semplice no? conosciamo il lato, quindi possiamo immaginarci una funzione che si chiama volume del cubo che riceve un parametro un argomento solo che sia la lunghezza che rappresenta la lunghezza del lato in python Creare una funzione da zero, definire una funzione da zero che faccia un certo compito è semplicissimo, basta usare la parola chiave DEF, DEFINE, definisci una funzione che si chiama così, tra parentesi, che ha in questo caso un argomento. Due punti. Questi due punti, ormai lo sappiamo, introduce un blocco in Python, quindi a capo dopo questi due punti ci saranno delle istruzioni rientrate, indentate, che costituiranno il blocco della funzione, il corpo della funzione. Quindi come c'è un if, due punti, ciò che segue rientrato è il corpo dell'if, ciò che segue rientrato un while è il corpo del while, ciò che segue rientrato un def è il corpo della funzione che stiamo definendo. Cioè, il corpo della funzione, cioè le istruzioni che verranno eseguite tutte le volte che questa funzione verrà invocata, verrà utilizzata all'interno di altre parti del programma. Quindi dal punto di vista sintattico è semplicissimo, creo un nuovo blocco con la parola def. Questo parametro che cos'è? È una variabile fittizia. Io nel mio programma avrò una variabile, magari si chiama lato, che contiene il valore del lato da calcolare, ma quando io definisco una funzione non so quale sarà il lato di cui devo calcolare il cubo, non so neanche come, come si chiamerà la variabile il cui valore rappresenta il lato di cui devo calcolare il cubo, il volume. Ma così, così come quando scrivo in matematica f di x, quella x in quel momento è una variabile libera, è una variabile che ha senso solamente dentro quella definizione lì, dentro quella funzione, che, ogni, che poi verrà rimpiazzata da qualche cos'altro quando la funzione verrà utilizzata. Adesso qua il meccanismo che c'è in, in informatica non è astratto come quello della matematica, eh, ma il meccanismo è, è simile. Qui indico un, valore, un nome di una variabile che ha senso solamente, che esiste solamente localmente alla funzione dentro la funzione che poi quando la funzione viene usata verrà rimpiazzato da un valore effettivo allora qual è una possibile implementazione di questa funzione? implementare una funzione significa scrivere un corpo di questa funzione quindi rientrato sotto il def contenente delle istruzioni che devono essere eseguite per per raggiungere lo scopo ricordiamoci noi siamo partiti da qua calcola il volume di un cubo quindi dentro la funzione mi hanno detto, guarda che questa è la lunghezza del lato e dentro devo calcolare il volume del cubo. Che in questo caso corrisponde semplicemente a fare un calcolo di una potenza, il volume del cubo è la lunghezza del lato elevato al cubo. Dopodiché questo volume è una variabile che ho segnato. Devo in qualche modo dire, immaginate che al posto di un'istruzione ce ne insegnano 40, che useranno tante variabili diverse, a un certo punto dovrò dire qual è la variabile che contiene il valore da usare come effettivo risultato dell'intera funzione. Se io ho 37 variabili, qual è quella che effettivamente rappresenta il volume? E questo è il compito dell'istruzione che si chiama return. L'istruzione return prende un valore, in questo caso una variabile potrebbe anche essere un'espressione più complicata, e restituisce questo valore come valore di ritorno della funzione. Okay? Quindi ci sono due punti in cui la funzione parla col mondo esterno. Gli argomenti che riceve, il valore di questo lato, è il dato che entra nella funzione. E viene specificato da chi? da chi? chiamerà la funzione, da chi userà la funzione. E' il dato che esce come risultato della funzione che è marcato dalla parola chiave return. Quando io eseguo l'istruzione return, viene interrotta l'esecuzione della funzione, e non a caso è quasi sempre l'ultima istruzione che scrivo, e viene restituito al, al codice chiamante il valore di questa espressione, di questa variabile che ho indicato qua. È il risultato. In italiano, diciamo, viene restituito un valore. No? A volte, visto che la parola chiave è return, a volte scappa di dire, viene ritornato un valore, o a volte viene chiamato il valore di ritorno. No? Il, valore, il verbo ritornare non è, non è transitivo, quindi in italiano non si potrebbe usare in questo modo, sarebbe corretto dire restituiamo però un valore, ma ritornare un valore a volte mi scapperà sicuramente di dirlo. Dimmi Dimmici una domanda. Avrei potuto scrivere return lunghezza del lato alla terza? Assolutamente sì, nel senso che eh, il ehm, la domanda diceva se io potevo fare direttamente il return e scrivere a fianco del return questa espressione. Sì, eh, perché eh, il return accetta una qualunque espressione, quindi poi essere un'espressione semplice c'è cioè una singola variabile oppure un'espressione complessa, mh, diciamo, a, complessa a piacere, no? Quindi sicuramente. Quindi in questo caso la variabile volume è una variabile di troppo, no? opzionale. Ok. Um. E la funzione l'abbiamo scritta, possiamo scriverla facilmente, facciamo un programmino che chiamiamo volume cubo, in cui proviamo proprio a definire una funzione... Uh, usiamo lo stesso nome che c'è sulle slide, cube volume, e accetta un parametro che è la lunghezza del lato. Due punti. No? E abbiamo detto che il volume, lo calcoliamo con la lunghezza del lato al cubo, return volume. ho definito una funzione che mi calcola il volume del cubo. Quando eseguo questo programma, non succede niente. Ma, giusto, nel senso che io ho definito una funzione, e ho detto, questa funzione funziona così. Ma non ho mai usata questa funzione. Io posso definire 50 funzioni, l'interprete Python le legge, vede che sono definizioni nuove, le mette da parte per quando poi eventualmente serviranno. La funzione viene qua definita, ma non eseguita. Cioè, di fatto, è come se eseguissimo solamente la prima riga. Definiamo la funzione. E poi, se lui si salvasse da parte, le righe rimanenti, per dire, beh, le eseguirò poi quando me lo chiederai. Quando mi chiederai di usare quella funzione. Infatti, qua sotto non fa nulla. E per usare la funzione, eh beh, la devo usare in un certo contesto. Supponiamo che il lato sia 3, allora io calcolerò il volume che mi serve come il volume di un cubo di lato-lato, appunto, lato, e qui sto scrivendo come se facessi un valore assoluto, come se usassi una radice quadrata, una funzione che già conosco. E poi posso dire, ad esempio, che il, il volume di un cubo di lato-lato è pari a... Ball. In questo caso questo programma è fatto di due parti, la definizione di una funzione e altre istruzioni, quindi alla fine questo, in questo programma ci sono quattro istruzioni, la def e queste tre sotto. No, ho nascosto il contenuto della def per capire quest, queste sono le istruzioni che vede il Python. Quando arriva alla riga 7 e trova questa chiamata funzione, quindi il nome di una funzione aperta tonda dei valori come argomenti, allora tornerà su, andrà a vedere cosa avevo definito. Non è proprio così, ma la semplifico. Quindi quando eseguo questo programma, lui stamperà effettivamente che il volume di un cubo di lato 3 è pari a 27. Andiamo a vedere cosa succede passo passo. proviamo a eseguirlo in modalità debug eh, aspetta lo metto qua il breakpoint. allora sì ho provato a mettere un breakpoint qua sopra ma questa non essendo un'istruzione eseguibile mh, non si era fermato. questa è la prima istruzione vera e propria del programma quindi io ho avviato il programma in modalità debug il debug era attivo e affermo la riga 6 prima di questa istruzione eseguo questa istruzione vabbè, nulla di speciale eseguo l'istruzione l'esecuzione passa all'istruzione all successiva e ho definito la variabile lato che mi comparsa qua sotto poi se chiamo, se vado ancora avanti no? premo ancora una volta questo tasto qua step over esegue la riga 7 e dopo aver eseguito la riga 7 per magia volume uguale a 27 e quindi dopo ci sarà la print che stampa quindi ha preso questo lato 3 e ne ha fatto il cubo per ottenere il valore 27 però come è successo questa magia? proviamola a rivederla come non si fa mai con i trucchi di magia al rallentatore al rallentatore significa che quando io sono alla linea 7 in cui c'è una chiamata di una funzione in modalità debugger in cui posso andare avanti passo passo io ho due tastini che posso usare questo che viene chiamato step over che vuol dire vai avanti alla prossima riga saltando l'esecuzione delle funzioni che è quello che abbiamo fatto la funzione è stata eseguita, ha calcolato 27 ma noi non abbiamo visto come è successo non ci interessava magari sapere cosa facesse la funzione nel dettaglio ma se invece ci interessa sapere come, come lavora la funzione nel dettaglio, usiamo il tasto a fianco che si chiama step into. Cioè fai un passo entrando dentro le eventuali funzioni che ci siano su questa riga. Quindi questi due, due, due tastini hanno la stessa funzionalità, fanno sempre uno step, un passo avanti. Ma nel caso in cui in questo passo ci sia una chiamata di una funzione, io posso scegliere se voglio, se voglio entrare dentro la funzione oppure semplicemente eseguirla prendendomi il risultato. Allora, visto che stiamo cercando di capire, proviamo a entrare dentro la funzione e in effetti dopo il cursore, ricordate, che era sulla riga 7, adesso è saltato sulla riga 2, che è la prima istruzione del corpo della funzione volume del cubo. E è successa una cosa strana, qua sotto la variabile lato è scomparsa, mentre è comparsa una variabile che si chiama sideland, che guarda caso è l'argomento della funzione stessa. Quindi una funzione normalmente non vede le variabili del codice che la usa. E questo è bene. La funzione fa il suo lavoro, non deve andare a ficcare il naso in come io ho chiamato il lato, quanto valeva, eccetera. La funzione lavora sul, sul valore che gli ho passato. A sinistra, non abbiamo mai guardato questa parte qua del debugger, vediamo due, normalmente c'era sempre solo scritto module, che era il programma principale. Adesso sono comparse due righe. Queste due righe fanno riferimento ai due contesti in cui sono definite delle variabili. Questo è il contesto della funzione, che prima non c'era. Quello sotto, se ci clicco, è il contesto del programma principale. Programma principale nel quale c'è, se, se, se evidenzio questo contesto, vedo la variabile lato, ma non vedo la variabile side length. Mentre nel contesto della funzione, Vedo la variabile side-length ma non vedo la variabile lato. Quindi ogni funzione, e il programma principale è una funzione in qualche modo implicita, sottintesa, ha un suo contesto, un suo insieme di variabili che può vedere, che può usare, che è separato e disgiunto rispetto alle le variabili delle altre funzioni. Questo fornisce un utilissimo isolamento tra le varie variabili delle varie funzioni. Quindi se per caso io qua usassi il nome di una variabile che anche un'altra funzione usa, sono comunque due variabili distinte, non rischio di andare a sporcare il valore di una, che, di una variabile che viene usata da qualcun altro. Ok, a questo punto eseguiamo questa istruzione alla riga 2, è una normalissima espressione aritmetica, e crea la variabile volume volume uguale side al, al cubo, vabbè, ha creato la variabile volume, ho definito una nuova variabile usando l'espressione 27. Non è una sorpresa che questa variabile volume nel contesto del programma principale non c'è e non si vede, vive ed esiste solo finché questa funzione è viva ed esistente. Se vado ancora avanti di un passo, sono sull'istruzione di cosa? Return. L'istruzione di return quindi conclude l'esecuzione della funzione, quindi in qualche modo mi distruggerà questo contesto della funzione, e però restituisce il valore attuale dell'espressione che è indicata qua. In questo caso l'espressione è semplicemente il nome della variabile volume, il cui valore è 27. Allora questo 27 è ciò che verrà usato qua sotto al posto dell'intera funzione come risultato dell'invocazione della, della funzione. Quindi se io vado ancora avanti un pezzo, vedo che sono uscito dalla funzione QVolume, qua sotto è scomparsa la riga che faceva riferimento alla funzione, non c'è più, la funzione è morta, faccio il return, la, la, la sto uccidendo. Ciò che è rimasto vivo della funzione è solamente il suo valore di ritorno. Che adesso qua non vedo, ma vedrò solamente nel momento in cui l'ho salvato dentro la variabile volume. Lato uguale a 3, volume uguale a 27, era quello che avevamo visto prima. Il valore della variabile lato viene copiato nella variabile sideLength, nell'argomento sideLength, nel momento in cui viene chiamata la funzione. Poi la funzione va avanti indipendentemente, e il valore di ritorno della funzione viene ricopiato nel programma principale e usato, in questo caso, per segnare vol. Questo ci fa anche capire che se io qua cercassi di stampare, ad esempio, volume, mi dà un errore. La variabile volume non è definita qui perché è definita all'interno della funzione. Quindi nel programma principale le variabili che abbiamo definito sono lato e vol. Nella funzione le variabili che abbiamo definito sono side length che è l'argomento della funzione, in questo caso l'unico, e volume che è una variabile locale si chiama. La chiamiamo variabile locale proprio perché esiste localmente la funzione stessa, solo lì dentro esiste. E se io volessi richiamare questa funzione più volte: volume 2 uguale più volume di lato per 2, ad esempio, No, lo sto calcolando il volume di un lato 3 e di lato 6. E quindi quando arriva la print mi stamperà 27 che è 3 alla terza e 216 che dicono essere 6 alla terza. Cosa ho fatto? Ho richiamato la stessa funzione con un valore diverso. Cosa succede se vado a vedere passo passo il programma? Se vado a vedere passo passo l'esecuzione di questo programma vedo che, vabbè, lato uguale a 3. Chiamo questa funzione, sappiamo cosa fa, calcola il, il cubo e lo restituisce perché venga memorizzato in volume. Poi io qui sto richiamando la stessa funzione dove questa volta l'argomento non è più 3 ma è 6. È tutta questa espressione. 3 per 2 è 6. Non è neanche una variabile è un'espressione aritmetica. Quando io entro nella funzione, vedo che side length viene inizializzato con il valore 6, che è ovviamente il valore di questa espressione. Quindi ogni volta che la funzione viene chiamata, riparte ogni volta da 0, diciamo, con i valori degli argomenti ottenuti, copiando i valori dei parametri che abbiamo utilizzato. E l'altra cosa che vedo è che in questo contesto della funzione volume non è definito. Questa funzione l'avevamo già usata prima, due righe sopra, dove avevamo definito la variabile volume, ok? come variabile locale. Poi però quando abbiamo fatto il return, il return ha distrutto tutto. E quando richiamo la funzione da zero, cioè una, non da zero, la richiamo la funzione una seconda volta questa non si ricorda le variabili della volta precedente ma questo è un bene, eh? siamo contenti che sia così perché così ogni volta rifà il, rifà il suo lavoro senza avere diciamo così dei rimasugli di valori precedenti che magari non c'entrano niente ovviamente quando io farò un passo avanti creerò di nuovo una variabile volume nel contesto di questa funzione dico meglio nel contesto di questa seconda invocazione della funzione. Quindi questo contesto è il contesto della funzione attualmente in esecuzione. Se la chiamo più volte, allora ogni volta creerà un contesto separato, nuovo. Dimmi. Dove deve stare la definizione di una funzione? Deve stare in una posizione tale per cui alla chiamata della funzione questo nome sia definito. Quindi se io, così come non posso usare lato, se non ho prima definito e inizializzato la variabile lato, questa funzione non la posso mettere sotto. Se la mettessi sotto, Python, visto che va avanti una riga per volta, quando arriva a questa riga mi dice senti ma questo nome qua che cos'è? Troveremo il modo di farlo perché è molto più elegante se sono in fondo. Eh? Ma per ora dobbiamo mettere le funzioni, definire il nome di una funzione prima, di, prima che la funzione stessa venga richiamata. Ok, questo è il meccanismo di base. Eh? Quindi chiamare la funzione... dove è andato a finire il mio mouse. Chiamare la funzione semplicemente significa usarla con un certo valore e estrarre il risultato. Tenendo sempre presente no, questa separazione, che in questa slide il codice è tutto, è tutto uno, tutto unico, ma in fase di esecuzione abbiamo proprio come fossero due parti di programma diverse. Uno è il mio codice, che a un certo punto chiama la funzione, ma fa altre cose, e l'altro è il codice della funzione stessa lavorano su variabili diverse mm? qui ho messo un numero una costante per rendere ancora più evidente che la funzione sotto non conosce non potrà mai conoscere il nome, la variabile che ho usato qua semplicemente riceve una copia del valore questo vuol dire che qualunque cosa faccia questa funzione, la variabile lato non la potrà mai modificare. Semplicemente perché per lei non esiste. Per lei esiste una variabile che si chiama sideLength che è stata già inizializzata a un certo valore. Se io anche provassi, non è bello da fare, a modificare questa, sideLength, questa modifica non ha nessun effetto sulla variabile lato di partenza. Perché ho modificato ancora un'altra variabile, la variabile sideland, che è una variabile locale della funzione. È una variabile locale speciale perché se è un argomento della funzione viene creata e inizializzata automaticamente. Non devo inizializzarmela io. È buona norma non farlo, no? Dentro una funzione f di x non vado a modificare la x la uso, ne uso il suo valore, ma in realtà non è vietato, semplicemente è una variabile locale e qualunque cosa che faccia in una variabile locale non potrà mai avere effetto sulle variabili del programma principale. Questa frase ce la rimangeremo la settimana prossima, quando passeremo le liste, le funzioni, ma per ora, non è che ce la rimangiamo ma dovremo spiegarla meglio, ma per ora è semplice. Ok, eh, quindi tutto il meccanismo di funzionamento delle funzioni è essenzialmente un meccanismo di condivisione di valori. Eh, a essere pignoli, quelli che ho chiamato, io penso di averli chiamati un po' indifferentemente argomento o parametro della funzione, provando a riascoltare ciò che ho detto, probabilmente ho usato entrambi i termini, tecnicamente hanno due significati diversi. No? Tecnicamente... Un parametro sarebbe side length, a volte in alcuni linguaggi lo chiamano anche parametro formale, cioè un segnaposto che non ha nessun valore di per sé se non il valore che gli viene segnato quando chiamo la funzione. E l'argomento vero e proprio, in altri contesti viene chiamato il parametro attuale, che contiene il valore calcolato dal programma principale nel momento in cui viene chiamata la funzione stessa. Quindi eh, se vogliamo essere precisi, distinguiamo il nostro esempio side length è un parametro della funzione e lato cioè 3 e lato per 2 cioè 6 sono gli argomenti che vengono passati alla funzione nelle sue varie invocazioni. E ciò che succede è che al momento in cui si invoca una funzione, il valore corrente degli argomenti viene usato per inizializzare i parametri della funzione. Mm? Detta così non si capisce niente, ma è la spiegazione sintetica formale di quello che abbiamo capito nel nostro esempio. Mm? Vabbè, questo l'abbiamo visto già interattivamente. Quindi, quando io chiamo una funzione posso chiamarla con una costante come argomento, posso usare una variabile come argomento, posso usare un'espressione come argomento, ma alla fine l'unica cosa che conta è il valore, il valore che esce fuori da questa costante, da questa variabile, da questa espressione. Perché è come se ci fosse scritto qua sotto, sottinteso tra le righe, dentro questi due punti, vedete che nel puntino più in basso c'è scritto se ingrandite bene, c'è scritto side length uguale 2 uguale a size qua nascosto in questi due punti c'è l'inizializzazione del parametro side length al valore dell'argomento insisto su questo valore perché appunto ci servirà meglio per capire meglio ciò che verrà dopo per ora è abbastanza intuitivo ma l'importante è solo il numero che esce fuori, non, non tanto come ho calcolato questo numero e se noi eseguessimo questo codice su Python Tutor, che ci disegna così la funzione, fa proprio vedere che il programma principale ha una variabile che si chiama size che vale 7 e la variabile sideLength punta allo stesso valore. Cioè, ho, ho copiato, ho passato il riferimento al valore sidelength non ha nessuna relazione con size, Quest De queste frecce non posso tornare indietro, no? vanno solo in una direzione eh, proviamolo perché è interessante vedere cosa succede se, allora Python Tutor ce l'ho aperto qua incollo questo codice e proviamo a eseguirlo qui fa, eh, succede grosso modo quello che succedeva col, col debugger, no? lato uguale 3, chiamo la funzione volume e vedete che dentro la funzione, questo riquadro qua che mi fa vedere che attualmente è in esecuzione la funzione QVolume, c'è definita la variabile sideLength che ha, eh, diciamo così, eh, ottenuto, è stata già inizializzata con questo valore 3. Poi vado avanti calcolo la variabile volume, che a, questo valore adesso è accessibile solo dall'interno della funzione e non dal programma principale. Quando faccio la return, Python Tutor mi fa vedere che questo valore 27 viene ricordato come valore di ritorno della funzione, che non è una variabile vera, è semplicemente una variabile interna di Python, e non si è visto, ma questo stesso 27, senza spostarsi, è stato usato per inizializzare volume. Non si vede più la parte di sotto perché essendo la funzione terminata è morto tutto. E così via, la seconda volta, ovviamente, sarà la stessa cosa con dei numeri diversi. Ecco, quello che volevo farvi vedere è cosa succede se qua andassimo a modificare side length. così. Si vede meglio che non nel debugger. Allora, siamo qua, abbiamo chiamato la funzione, side length uguale a 3. calcolo il volume, 27, fin qua tutto bene, adesso modifichiamo side length. Allora, stiamo modificando questo 3. Mettendo 0 al suo posto. In realtà no, non è vero, non stiamo modificando quel 3 stiamo modificando side length. Assegnando side length un nuovo valore 0. Un'assegnazione non va mai a modificare il valore a cui fa riferimento la variabile, ma va a fare in modo che quella variabile punti a un nuovo valore. Sto modificando la variabile, non sto modificando il valore. E infatti lato tranquillo, non si è accorto di nulla lui continua a avere il suo 3 che essendo un numero intero è un valore immutabile, nessuno può cambiare posso cambiare il valore di side length ma non il valore a cui side length punta e questo è quello che ci impedisce impedisce a una funzione di modificare anche per errore no, le variabili del, del codice chiamante dimmi Vabbè, ah allora tu vuoi fare una cosa così, ho capito bene? E beh, allora mi calcola 0, ovviamente, no? Come risultato. Cioè lui fa questa side length, è, è un una variabile come tutte le altre, no? Quindi quando arrivo qua è inizializzata a 3, ma poi da questo momento in avanti si comporta come una variabile locale della funzione, una variabile come tutte le altre. Se io modifico una variabile, eh, la modifico, localmente chiaramente e allora userò il valore modificato e il volume 0 al cubo fa 0 mm? e quindi ritornerà 0 quindi è, è un buco nella mia funzione mentre prima facevo un'operazione inutile adesso faccio un calcolo sbagliato mm? è un, un errore di implementazione ma non succede nulla di strano in ogni caso per evitare i grattacapi o i mal di testa per cercare di pensare a queste cose è buona norma di trattare come se fossero costanti i parametri delle funzioni, cioè non modifichiamoli. Se proprio ci servisse perché dobbiamo farci altre cose, questo valore lo copiamo in un'altra variabile locale e paciocchiamo quest'altra, ma per chiarezza nostra, eh, poi in realtà è già una variabile locale privata, però se vedo nella funzione scritto questo e poi mi aspetto che dentro il corpo della funzione ci sia quel valore là non che qualcun altro l'abbia riusato perché gli serviva mm? ok um. e questo è quello che abbiamo appena cercato di fare e abbiamo concluso che è meglio cercare di non modificare i parametri Chi usa la funzione non è detto che sappia a prima vista che cosa fa questa funzione. QVolume cos'è? Sì, posso provare a intuirlo dal nome. Tenete presente che chi usa una funzione non vede il codice contenuto. Allora, quando definisco una funzione eh, no, è utile spendere due secondi in più per documentare questa funzione. Cioè, così come quando chiamo print, siamo abituati che ormai quando andiamo, ci fermiamo sopra il nome di una funzione, PyCharm ci fa vedere la definizione della funzione, la spiegazione. E ci è servito più volte per capire ma questa funzione qua cosa serve, quali sono i suoi parametri, quali sono le opzioni possibili. Mentre invece se vado sopra QVolume mi dice QVolume è una funzione. E beh, grazie, lo sapevo. Allora, quello che è possibile fare, costa poco e, e, ed è molto utile, è documentare la funzione stessa. La cosa più banale è ci metto un commento a fianco, subito prima della funzione. Invece la cosa più carina è quello di costruire... Una stringa di documentazione, cosiddetta doc string. Cos'è una documentation string? È una stringa fatta con i tripli doppi apici: quindi tre apici per aprire, tre apici per chiudere. Sappiamo che essa è la sintassi per creare stringhe su più righe. Ma se una stringa con i tri, tripli doppi apici viene messa subito dopo la def, quindi tra il def e il nome della funzione, l'istruzione della funzione viene usata come documentazione per la funzione stessa. Quindi, se io scrivo qualcosa qua dentro, e poi vado col mouse sopra QVolume, vedete che sotto mi ha scritto questa bellissima frase in giapponese. Quindi qua dentro posso scrivere la documentazione della funzione, in modo che chiunque usi la funzione, mentre la scrive, possa godere della mia documentazione. Adesso così chiaramente non è molto... Ma è possibile strutturare questa documentazione in modo più accurato. Se voi tra queste doppie stringhe battete invio, per andare a capo, lui, lui PyCharm, precompila la documentazione con una piccola sintassi che permette di specificare sulla prima riga lo scopo della funzione e sulle righe successive lo scopo dei vari parametri e del valore di ritorno. Quindi ad esempio io posso scrivere che questa funzione calcola il, cubo, il volume, del, volume di un cubo, il parametro che riceve l'ingresso in è il lato del cubo e il valore di ritorno è il volume calcolato. Se vado sopra la, la chiamata alla funzione, aspetta che qua ho dimenticato di, di fare una riga vuota in mezzo, ecco qua cosa compare. Sotto alla definizione della funzione c'è scritto proprio la mia documentazione, Calcolo il valore di un cubo, cubo, i parametri sono side length che è il lato e ritorna il valore calcolato. Quindi finché ce l'abbiamo in mente, finché stiamo costruendo una funzione, conviene subito scrivere queste tre righe, o 4 di documentazione così effettivamente chiusa la funzione mentre scrive il programma non deve andare a tornare su a vedere che cos'era, cosa faceva, cosa serviva quel parametro ma se lo ritrova direttamente addirittura mentre sta scrivendo se io scrivessi cube volume aperta tonda e lui mi fa vedere dovrebbe farmi... no sono, eh, qui come si faceva? Beh, non mi ricordo, niente a volte mentre scrivi ti suggerisce già non mi ricordo mai come farlo partire ok quindi è importante non, sia ovviamente scrivere correttamente la funzione ma sia anche dare un po' di documentazione nel, nel libro e sulle slide uso una sintassi basata su commenti ma che poi non è quella che si usa ultimamente nelle versioni recenti di python questa qua con la document string con la doc string è la versione supportata più di recente in realtà qui dentro ci potete scrivere ciò che volete, però se usate questa sintassi lui ve la formatta meglio. Tra l'altro è stato capace già di estrarre il nome dei parametri da quelli che ho scritto qua sopra. Quindi conviene prima scrivere la funzione e poi battere questo invio tra la, doppia, tra la document string vuota, così lui ci va a prendere esattamente i parametri che ho usato. È una comodità. Um, su questo torniamo dopo per definire i parametri variabili o per nome opzionali. Ecco l'altra, quindi mh, il grosso del lavoro è la definizione dei parametri, degli argomenti di una funzione, dei parametri di una funzione che verranno poi rimpiazzati dagli argomenti al momento della chiamata. E poi l'altra metà del lavoro è quello di restituire un valore. Allora, l'istruzione return ha varie forme, no? la forma più semplice è return espressione, espressione calcolata, come tutte le espressioni, così come già stiamo ripetendo dalla prima lezione, può essere un'espressione semplice, complicata, può avere un valore di tipo stringa, un valore di tipo intero, reale, booleano, è una qualunque espressione, questo valore viene restituito al chiamante. E il chiamante cosa se ne fa? Dipende da dove è usato quella funzione. Lo salverà da qualche parte, lo stamperà, lo userà in un'espressione ancora più complicata. Qui c'è scritto che eh, il valore restituito è opzionale. È possibile anche non restituire nessun valore. È possibile scrivere return senza. forse è scritto dopo. Return senza nulla. Vabbè, lo vediamo un esempio è non è un errore di sintassi no? Scrivere return senza nulla eh, in questo caso perché? perché possono esistere delle funzioni che non hanno bisogno di ritornare nulla la funzione print che stampa della roba sullo schermo non sta calcolando nessun valore utile quindi non ha bisogno di restituire un valore al chiamante la funzione input sì, deve restituirmi una stringa, che è l'input che ha letto. Quindi ci sono funzioni che per loro natura non hanno bisogno di restituire un valore, ma lo stesso si può usare, anzi è consigliato usare la return per indicare che lì è finita la funzione Ho finito il lavoro di esecuzione della funzione. Eh, nel caso in cui una funzione non restituisca nulla, in realtà viene sempre istituito un valore, ma un valore speciale che si chiama niente, che si chiama none. None è un valore speciale in Python che non è un intero, non è una stringa, non è, non è la stringa che contiene n o n È un valore speciale che serve proprio a indicare l'assenza di un valore. A volte lo possiamo indicare per specificare che appunto se non so, dovessi calcolare un valore che non è possibile con i parametri che ho passato perché devo fare, non so, salta fuori una radice del numero negativo, posso ritornare a questo valore NAN per dire guarda che il risultato di questa operazione non c'è. È un valore speciale che posso usare. Normalmente si cerca di evitarlo, però per, come anche valore sentinella, no? per dire ok ho finito di inserire i dati, allora... Ritorno, restituisco un nan per dire l'utente non ha più voluto inserire un dato successivo o altre cose del genere. Eh. Nan è un valore su cui non posso fare nulla ovviamente, non posso sommare, sottrarre, fare operazioni perché è un non valore, però esiste e non dà errori. Infatti vedete che la documentazione della funzione print ti dice che riceve dei parametri col separatore, col fine linea, eccetera, e ritorna il valore niente, non ritorna nessun valore. La funzione print non ha bisogno di restituire un valore. E quindi nell'implementazione della funzione print c'era scritto un return senza valore stesso. Adesso il nostro cubo invece serve, quindi lo lasciamo. Quindi noi sappiamo come restituire un valore, come restituire nessun valore, quindi return senza nulla, e in questo caso ci fa comodo la restituzione return perché... L'istruzione return, oltre a definire il valore di ritorno, def, eh, termina anche la funzione. Cioè dice adesso la funzione è finita, torniamo a eseguire il programma principale. Normalmente questo lo facciamo come ultima istruzione della funzione, ma se è una funzione lunga che ha vari casi particolari, magari io conosco già il risultato a metà della funzione. Allora potrei fare il return direttamente lì, così evito, se so già il risultato da, da restituire, lo faccio a metà del codice e la metà successiva della funzione non viene neppure eseguita. Viene interrotta di brutto la funzione nel momento in cui eseguo il return. Quindi il return ha questi due effetti: interrompe l'esecuzione della funzione e torna immediatamente al programma chiamante, e nel tornare si porta dietro un valore, che può essere un valore singolo, che può essere un none nel caso in cui non ci sia nessun valore. Dimmi. Mettere un ciclo dentro una funzione certo che è possibile. È possibile qualunque cosa dentro una funzione. Cicli, condizionali, altre funzioni, anche se noi non lo faremo. Qualunque cosa posso mettere in un blocco di codice, lo posso mettere nel blocco di codice che fa parte del corpo della funzione. Anzi, di solito non si fa una funzione solo per istruzioni semplici. Nel caso in cui debba restituire più di un valore, in realtà non si può, ma si può con un trucco, è quello di, indicare, di restituire, in questo caso, due valori indicati come coppia di valori separate da una virgola. Eh, in realtà questo è un trucco sintattico per restituire in realtà un solo valore che a sua volta è una coppia di elementi, si chiama tupla in Python. Vedremo meglio quando studieremo le tuple, però se ci può far comodo è possibile eh, restituire anche due valori insieme da una funzione. No? per esempio xy le coordinate di un punto, ma sono casi particolari. Um, L'istruzione return può anche comparire più volte. Guardiamo questa variante della nostra funzione. Se la lunghezza del lato è minore di 0, ritorna 0, restituisci 0, altrimenti restituisci il lato al cubo. In questo caso ci siamo accorti di una condizione anomala, se vogliamo chiamarla così, del valore dell'argomento e eh, restituiamo un valore, diciamo così, di errore o valore anomalo, non un valore particolare, un valore sentinella. Se invece è maggiore o uguale a zero, allora restituiamo l'effettivo valore. Quindi il return può essere usato più volte, semplicemente quando incontro quell'istruzione, la funzione termina, e viene restituito questo valore. Questo può essere un pochino, dipende un po' dai gusti, un pochino forse meno leggibile rispetto a fare un ritorno unico al fondo e usare i vari rami delle funzioni, in questo caso sono degli if, per calcolare il valore che poi alla fine ritornerò, restituirò. È una questione abbastanza soggettiva di quale delle due forme sia più chiara. No? Questa è chiara nel senso che alla fine restituisce un valore. Tutta la funzione ha lo scopo di calcolare quel valore, lo calcolo in un modo o nell'altro a seconda delle condizioni in cui si trova, ma poi sono sicuro che la funzione finisce qua, nell'altro caso appena trovo un valore lo restituisco e quindi la funzione può finire in punti diversi, però alla fine è anche più compatta perché non c'è una variabile di mezzo in più, dipende un po' dal caso. dimmi. c'è un modo per fare un ritorno di più cose era questo, che avevamo velocemente visto qua, Posso, se devo restituire, restituisco, adesso magari facciamo un esempio. Allora, facciamo un altro esempio che non sia solo il volume del cubo, di, di utilizzo di un programma, no? Ad esempio, una funzionalità che abbiamo usato molto spesso era quella di leggere dei numeri da tastiera, quindi la funzione matematica. Allora, noi possiamo pensare, chiamiamo un programma lettura dati, di voler leggere dei numeri dall'utente. E a volte devo leggere un numero tra 1 e 10, a volte devo leggere tra un numero tra 0 e 5 o cose di questo genere, quindi ogni volta dovrò controllare il dato inserito, verificare che sia valido, eccetera, eccetera. Allora, e richiederlo all'utente, no, è un po' l'esempio che avevamo già fatto la volta scorsa, proviamo a elaborarlo, possiamo definire una funzione, leggi valore, leggi, anche solo se semplicemente leggi, dove gli passo un messaggio da, da stampare e lei mi restituisce un valore intero ad esempio quindi la, la versione semplice di questa funzione è semplicemente return input int scusate int input messaggio C'è una funzione che quando la chiamo fa una input del, del, del, del dato che mi serve e me lo restituisce sotto forma di intero. Quindi io potrò dire x uguale leggi eh, un messaggio che è del tipo che giorno è, e lui mi dà una x che io posso poi stampare. Se eseguo questo, mi dovrebbe chiedere sotto che giorno è, oggi è il 7, schiaccio invio e lui mi stampa 7. Quindi ho semplicemente incartato la funzione input. Cioè non faccio niente di più, ma gli ho messo una copertina colorata. La chiamo, vedete che scrivere questo e scrivere input direttamente è praticamente la stessa cosa. Sì, no, c'è una int in mezzo. Questo ovviamente non fa nulla di più. Ma adesso possiamo aggiungere qualcosa. Possiamo aggiungere il fatto che il valore debba, eh, quindi il valore che leggo debba essere compreso no, tra 1 e 10 o quello che è il range di valori ammessi. Quindi questo valore, non lo ritorno, non lo restituisco subito. Vedete che mi scappa a dire non lo ritorno che è sbagliato in italiano. Eh, il valore lo posso leggere dall'input e poi controllo che se abbiamo detto while facevamo sempre così no? se v è maggiore o uguale a 0 scusate fosse minore di 0 or v fosse maggiore di 10 ad esempio eh, dico che il valore errato e poi lo richiedo e solo quando finirò tutto questo devo restituire v ad esempio no. qui abbiamo fatto il solito muro fatto con un while non vai avanti finché il valore non è compreso tra 0 e 10 estremi inclusi in questo caso altrimenti ti obbligo a reinserirlo. Quando superi questo muro, vai a eseguire l'istruzione successiva, attenzione all'indentazione, siamo sempre incolonnati, indentati sotto il DEF. Restituisco questo valore V, che è quello che avrò letto alla riga 2, se è già giusto la prima volta, oppure quello che avrò letto alla riga 6, dopo uno o più tentativi errati. E quindi il mio programma, se inserisco 7, funziona, se inserisco invece 90, mi dice che il valore è errato e quindi dovrò per forza inserire un valore meno 1 non gli piace neanche e 0 potrebbe piacergli, sì, perché è tra 0 e 10. Però questa funzione mi obbliga, o meglio, lavora con dei parametri tra 0 e 10. E se mi servisse una input di un valore, quindi non è leggi, dovrebbe essere leggi da 0 a 10. E se mi servisse invece un'altra funzione che mi leggi da. Da 18 a 30, per fare un esempio vicino all'università, dovrei farne un'altra? Forse no, forse uso la stessa funzione ma specifico dei parametri in più. Quindi questa funzione anziché avere solo un parametro che è il messaggio da stampare, potrà avere un secondo parametro che è il valore minimo e un terzo parametro che è il valore massimo. E allora questo confronto con la validità lo confronto appunto col valore minimo e il valore massimo. Tra l'altro è anche più leggibile, si capisce meglio cosa sta facendo. Dammi un dato, se sto dato è più piccolo del minimo che ti ho chiesto, oppure più grande del massimo che ti ho chiesto, non va bene, devi, rich eh, devi richiederlo. Valorato, possiamo anche spiegarlo, il eh. valore dato deve essere tra, mettiamoci una f string, eh, valore minimo e valore massimo. E quindi il giorno del mese sarà tra 1 e 30, 31, perdono. Quindi la funzione legge adesso avrà bisogno di tre parametri. E quindi se io inserisco che il giorno oggi è il 7, va bene. Se inserisco che oggi fosse il 32, non va bene, deve essere tra 1 e 31. Ok, 31 e va bene. Quindi io costruisco una funzione che sia sufficientemente generale no, da potermi... considerare, i vari, può essere usata in vari casi, poi magari mi serve leggere il mese allora questa volta sarà tra 1 e 12, quindi chiamerò la stessa, non la chiamo più x, la chiamo g per dire giorno, ma chiamo anche il mese, anzi dopo, m uguale, leggi il mese, leggiamo il mese, questa volta tra 1 e 12. E quindi la data che stamperò sarà la data di oggi, che è il giorno barra mese. Quindi questa cosina qua, quando la eseguo, la prima cosa che fa chiama la funzione leggi con messaggio giorno, valore minimo 1 e valore massimo 31. E abbiamo detto che non va bene se io scrivo 90, devo scrivere il 7. E il mese è la stessa cosa, il 0 non va bene, il 13 non va bene, andrà bene l'11. E alla fine mi dice che oggi è 7 novembre. Poi io posso anche migliorare questa funzione. Se l'utente quando di fronte al giorno batte invio, eh, salta fuori un errore. E il programma si interrompe allora magari proteggiamo questa funzione da questo errore se l'utente battesse invio o battesse una stringa che non fosse una stringa numerica vabbè allora diciamo devi, di riprovarci allora vuol dire che non posso fare una int direttamente sull'input ma devo prima leggere l'input ormai lo sappiamo in una variabile eh, la riga che lui ha scritto e poi devo controllare innanzitutto se questa riga è vuota, se non è vuota, eccetera. Quindi devo fare tutta una serie di controlli prima. Eh, dunque, ad esempio... Controllare se... Mm, ad esempio, se riga fosse stringa vuota, potrei decidere... No, no. Eh, facciamo così, while, riga, diverso la stringa vuota, eh, no, uguale sto scrivendo o via il valore minore del valore minimo o via il valore maggiore del valore massimo. Quindi te lo richiedo anche se per sbaglio batti un invio. Attenzione che adesso però ho un problema per cui se io inserisco un valore si arrabbia perché la variabile v non c'è più, eh, i v non c'è ma sarà int di riga, ho int di riga messo qua e anche qua lo devo modificare sotto. E anche qua. No, scemo, cos'è? Riga, riga, qua metto riga e qua metto int di riga. Perché v non c'è più. E quindi riesco a... Se per caso batto invio, non lo prende, devo mettere un valore vero. Ma se invece lui scrive y, dà di nuovo errore. Allora, noi possiamo immaginarci facilmente che questa funzione si andrà a complicare. Più la vogliamo fare robusta, più aumenteranno questi controlli non mi basterà più semplicemente un ciclo uguale ma avrò bisogno di una serie di if che mi dice se il valore è corretto oppure non è corretto e sulla base di quello decido se, se ripeterlo o no quindi dovrò probabilmente così come adesso avevo v che era un intero l'ho sostituito, sostituito con una stringa per poter fare controllo della stringa vuota se io volessi fare controllo di una stringa non vuota ma non numerica non posso più fare int di riga qui e devo complicare il codice più istruzioni, più if, più while, più variabili locali. Quindi mi servirà una variabile per la riga come stringa, una variabile intera per il valore, probabilmente una variabile booleana che mi dice se ho trovato gli errori oppure no, se la voglio fare bene. Ma al chiamante tutto questo non interessa. Il chiamante chiama una funzione e sa che cosa fa con la funzione e la funzione garantisce che il valore che esce fuori è sempre un valore intero, è sempre un valore compreso tra quel minimo e quel massimo. Questa è quella funzione è più o meno sofisticata, non lo vedo più, non mi interessa più. L'abbiamo separata. E tutte le variabili in più che devo definire dentro questa funzione non si andranno mai a mescolare con le variabili del resto del programma. Quindi se qua dentro a un certo punto definisco una variabile che si chiama g o che si chiama m, che sono tra l'altro dei nomi brutti di variabili perché sono nomi di una lettera sola e non dicono nulla, ma vabbè anche se lo scrivessi qua dentro, non c'è rischio che si confonda con questa g che c'è qua sotto. Se invece anziché una funzione facessi le stesse cose, ma scritte direttamente dentro il programma principale, a parte che la dovrei scrivere due volte, perché quando leggo il mese devo fare tutti i controlli e poi quando leggo il giorno devo rifare tutti i controlli e devo fare attenzione a sostituire dove c'è 31 dall'altra parte c'è 12 senza sbagliare cosa che non è scontata ma poi avrei tutte le variabili di questo controllo dell'input mescolate a tutte le variabili vere del programma principale e far casino, non far casino è impossibile Okay? Quindi da adesso in avanti, quando faremo i vari esercizi, tenderemo sempre a strutturarli non come un unico blocco di codice, ma con tante funzioni, come tante funzioni preparano le varie parti. Ricordate quando facciamo l'esercizio la volta scorsa, le volte scorse che dicevamo che okay, questo programma è fatto di più blocchi. Questo blocco è che cosa riceve in ingresso? Cosa bisogna sapere? E che cosa calcola in uscita? E chi usa questi valori? Ecco, stavamo già ragionando per funzioni, per blocchi funzionali al, almeno. Adesso abbiamo anche la sintassi per poter realizzare il programma eh, applicando, facendo in modo che dentro il codice vengano fatti quegli stessi controlli che dicevamo prima. Dicevamo, guarda che il blocco 1 calcola un valore che servirà solo al blocco 4 e gli altri, non, questi, gli altri blocchi, il 2 e il 3, quel valore non lo devono né vedere né modificare. E qui adesso lo sappiamo fare, perché basta mettere le varie parti del programma in funzioni diverse e passargli i valori opportuni a ciascuno dei blocchi. Ok? Quindi è un po', ci cambia un po' l'approccio con cui ehm, facciamo le varie funzioni. Questa qua, attenzione che dobbiamo documentarla, quindi adesso se io aggiungo la tripla stringa, Batto invio, questa volta ovviamente la documentazione sarà più lunga perché ho più parametri e quindi mi dirò leggi un valore intero nell'intervallo specificato. Se il valore non ricade nell'intervallo viene chiesto ripetutamente viene richiesta, ripetutamente, il reinserimento. L'interno specificato, estremi compresi. Scriviamo bene, che si capisca. Il primo parametro è il messaggio, poi riga vuota, quindi spiegazione della funzione, riga vuota e poi c'è tutto il blocco dei parametri, il primo parametro il messaggio è il messaggio da stampare come invito all'inserimento. Il secondo parametro è il valore minimo, quindi valore minimo accettabile, intero, che deve essere un valore intero, e l'altro è il valore massimo accettabile. Come return è il valore inserito all'utente che è garantito essere nell'intervallo richiesto. Garantito, tra virgolette, perché la versione attuale non, non fa tutti i controlli potrebbe crescere e diventare. E quindi qua andiamo alla funzione leggi, la documentazione la vediamo così. Ovviamente la documentazione è opzionale perché è un commento, però aiuta di molto l'utilizzo della funzione. E se io, cosa succede se mi dimenticassi un argomento? L'anno può essere qualunque, non ha un valore minimo, non ha un valore massimo. Vediamo cosa succede. 7, 11, errore. Quindi io qua ho chiamato una funzione e ho passato meno parametri, meno argomenti rispetto ai parametri che sono stati definiti per quella funzione. E lui mi dice me lo spiega per bene, leggi, alla funzione leggi mancano due argomenti richiesti che sono valore minimo e valore massimo. Quindi non si può non capire il motivo. Uh, qui non me lo fa vedere, non mi segna nessun errore, l'editor, ma quando vado a eseguire il programma si accorge che nella fase iniziale, no, quando lui deve creare le variabili locali corrispondenti ai parametri della funzione, inizializzandoli con i vari valori del programma principale e eh, nel programma principale questi valori non ci sono non sono stati specificati allora lui non può inizializzare queste variabili si blocca dice guarda mancano gli argomenti non mi hai dato gli argomenti con cui poter inizializzare i miei parametri della funzione e quindi la chiamata non va a buon fine perché in questo caso gli argomenti di questa funzione sono tutti argomenti obbligatori È anche possibile definire in una funzione degli argomenti opzionali, per cui se l'utente li specifica bene, se non li specifica prendono un valore di default automatico, semplicemente specificandolo così. Se io quando definisco i parametri di una funzione aggiungo un valore di inizializzazione, allora questo valore viene usato nel momento in cui quel parametro venisse a mancare. In questo, mo in questo modo questi due parametri, valore minimo e valore massimo, sono val parametri opzionali e quindi mi dovrebbe richiedere un valore tra 1 e 10 dell'anno. Vediamo se è vero. 7, 11. L'anno, vedete che non mi dà errore qua, io provo a inserire una cosa che non ha senso, tipo 0, e mi dice che questo valore dovrebbe essere tra 1 e 10. Quindi in questo caso abbiamo una funzione che può essere chiamata, invocata, usata con tre parametri che è la sua forma normale un messaggio, un valore minimo, un valore massimo oppure con un parametro solo che questo è obbligatorio, non posso perché non c'è un valore di default eh, in questo caso non l'ho specificato E i parametri mancanti sono opzionali perché ho specificato il valore di inizializzazione. Questo valore, ricordiamoci, viene usato solo se manca il valore vero. Quindi nel primo caso, qui valore massimo uguale a 10, quando qui ho specificato il 31, valore massimo verrà inizializzato a 31, non a 10. Nel secondo caso viene inizializzato a 12, nel terzo caso, poiché l'argomento è mancante, viene inizializzato a 10. Quindi la sintassi è molto leggera, molto semplice per definire funzioni, però ci permette di definirle in modo anche abbastanza sofisticato. E eh, quando io ho una funzione che ha più parametri opzionali, si possono anche fare cose strane. Tipo, io posso specificare il primo uno dei due parametri non ogni secondo ne so, diciamo come valore minimo è meno 100 valore massimo non lo specifico e quindi varrà 10 vediamo se è vero mettiamo qualche cosa che sicuramente non va bene eh. tra meno 100 e 10 In questo caso ho specificato alcuni dei valori, tutti i valori obbligatori il messaggio, alcuni dei valori opzionali e non altri valori opzionali. E come farei se volessi invece specificare il massimo e non il minimo? E, eh, non è che posso dire questo qua non c'è e metto l'altro, il massimo magari è due, 2.500. Non posso non metterlo, vedete che c'è un errore di sintassi, dice che le virgole sono messe male qua. Non può mancare il valore di mezzo. Io posso, se ho dei parametri opzionali, li posso lasciare in fondo, li posso omettere se sono gli ultimi. Se non sono gli ultimi, c'è un altro trucco che è quello di dare il nome. I parametri opzionali si possono specificare o nell'ordine in cui compaiono, allora il primo, il secondo, e il terzo e quelli che mancano prenderanno un valore di default oppure se voglio specificarne alcuni ma non sono nell'ordine in cui sono dichiarati posso né quando chiamo la funzione specificarne specificare a quale parametro a quale sì, parametro formale è relativo questo valore quindi in questa funzione ho definito il massimo ma non ho definito il minimo che quindi prenderà il valore di default 7, 11 vedete che in questo caso ha preso come minimo l'1 e ha preso come massimo ciò che gli ho specificato ovviamente nessuno mi vieta di dire entrambi usare la notazione estesa nominale e non posizionale per tutti i parametri opzionali che è anche molto più chiaro nel momento in cui lo scrivo. Eh, Dall'anno 0 all'anno 2500. Perché uno qua può sempre chiedersi, ma cos'è questo 1, questo 31? Scritto qua è chiarissimo che cosa siano. Quindi sono tutte varianti sulla stessa sintassi, ok? Se in una funzione ho solo parametri obbligatori, va bene, bene va bene, tutto fila liscio come, come filava fino a 10 minuti fa se invece in una funzione posso avere i parametri che ci sono o non ci sono e quando non ci sono possono avere un valore di default posso usare la specifica del valore di default qua e il passaggio per nome anziché per valore quando chiamo la funzione. Quindi quando io dicevo guardate che in questi due punti c'è nascosta l'inizializzazione dei parametri Ormai della funzione, questa iniziazione prende come primo valore possibile il parametro passato per posizione, oppure il parametro passato per nome se c'è, oppure il valore di default se c'è e poi la funzione comincia a lavorare sono casistiche che sono spiegate nelle slide no? quando parla di parametri posizionali e parametri con nome si usano raramente perché si usano solamente se devono usare una funzione che viene usata in tanti modi diversi però è utile soprattutto riconoscerli perché noi chiameremo anzi abbiamo già usato le funzioni chiamate così ricordate quando facciamo print end uguale stringa vuota e messo, ci siamo fidati che funzionava così e adesso abbiamo capito qual è il meccanismo sottostante queste sono le basi, chiaramente mercoledì proviamo a applicarle a qualche esercizio un pochino più serio. Buona serata.